Io chiamerei, oddio, scusate, io chiamerei sul palco adesso Davide Mattiello che eh, fa parte, eccoti, che il cui intervento era previsto domani ma in verità ci sono tre che partono e mi sembra di capire che domani eh, tu non ci sei, tu sei di Libera, benvenuti in Italia, eh, cosa ci avresti raccontato domani? Grazie e buonasera anche da parte mia. Io sono di Libera, sono di Benvenuti in Italia, ma in questo momento sono deputato della Repubblica insieme a Pippo e a Pippo mi legava già prima una storia di collaborazione, poi ci siamo trovati in aula e siamo stati io e lui, i due, a non votare la fiducia a questo, a questo governo e quindi i nostri destini si sono maggiormente intrecciati. E vi devo dire che è un piacere, è un piacere trovarsi qui insieme. Stavo pensando proprio prima, evocando parole bibliche, come bello stare qui, bisognerebbe piantare delle tende, perché qui c'è un clima, c'è un'umanità che è proprio voglia di continuare, di resistere anche quando lo sconforto, lo sconforto ti prende, ma noi non dobbiamo farci prendere dallo sconforto. Io in particolare sono in Commissione Giustizia e sono relatore in Commissione Giustizia sul 416 ter, o meglio sulla riforma del 416 ter. Porto questo come contributo alla nostra comune riflessione resistente. Un 416 ter che è quell'articolo, quella norma del codice penale che sanziona o cerca di sanzionare efficacemente lo scambio politico mafioso, cioè il fatto che il politico per la propria campagna elettorale si rivolga al mafioso sapendo di rivolgersi alla mafia e chiedendo alla mafia di essere aiutato nella campagna elettorale. Questo articolo, il 416 ter, fu fortemente voluto da Falcone e divenne legge nel 92. Ma, come spesso capita nel nostro Paese, ci vuole il sangue perché qualche norma finalmente veda la luce, ma appena la norma vede la luce grazie a quel sangue, subito viene spuntata. Perché già nel 92, quando venne presentato il 416 ter, quell'articolo prevedeva, oltre al denaro che il politico avrebbe dato al mafioso, anche altre due paroline. Altra utilità, altra utilità. Ma tu te lo vedi il politico che ripaga il mafioso col denaro? Sì, anche in Lombardia recentemente, 50 euro a voto, ma sono rare eccezioni. Più frequentemente il politico, la mafia, la ripaga come? Con gli appalti, con le concessioni, con i condoni, con i posti di lavoro, chiudendo gli occhi. Altra utilità. Già nel 1992, vent'anni fa, quelle parole furono cassate sono passati vent'anni e la battaglia in Parlamento è ancora ferma lì stiamo cercando con una fatica enorme di riformare il 416 ter ovvero di aggiungere quelle due paroline che vent'anni fa già Falcone voleva che furono spuntate dopo vent'anni siamo ancora lì a battagliare in Parlamento perché vi racconto questo e ho concluso per segnalare ancora, ed è uno dei motivi per i quali mi sento legato a Pippo Civati e sono contento di essere qui e sono contento di cercare insieme a tutti voi le forze migliori per continuare dentro il Partito Democratico questa battaglia, sono sempre più convinto che in questo Paese, sul piano della cultura e delle idee, debba ancora essere vinta la battaglia che veda nel principio di legalità un principio di laicità, di libertà, di emancipazione delle persone, in un contesto con buona pace della JP Morgan che ci ha fatto sapere che le nostre costituzioni sono un po' troppo antifasciste in un contesto di costituzioni repubblicane antifasciste meno male che c'è la legalità perché con la legalità le persone si liberano dalle mafie, dalle corruzioni non hanno più bisogno dei branchi e delle clientele ecco perché a Matteo Renzi più volte ho cercato di far arrivare questo messaggio, chissà che da qui non gli arrivi. Quando sento dire a Matteo, Matteo due punti a parte virgolette, io Berlusconi non lo voglio in galera, lo voglio in pensione, io sono mesi che cerco di far sapere a Matteo, Matteo attento, perché questa frase è una frase pericolosa, pericolosa, perché sai che c'è caro Matteo, aspetta! neanche noi vogliamo Berlusconi in galera, non è questo il punto. Noi vorremmo semplicemente Berlusconi processato secondo le regole del diritto, per ribadire ancora una volta in questo Paese che l'idea di sinistra con la quale vincere è la legalità, l'uguaglianza di fronte alla legge, che non ci siano più arroganti, prepotenti, mafiosi e corrotti, che bruciano i diritti e la dignità della persona. Solo questo Matteo, Berlusconi in galera non ci andrà, stai tranquillo, vogliamo vincere anche noi con le idee, a cominciare da questa, che è la legalità libera in un paese antifascista. Grazie e buona continuazione.